Per come abbiamo fatto gli altri esercizi faremo adesso tre scorci gli scorci sono delle porzioni di vedute che possono essere un angolino di casa nostra un, ehm, quello che si vede fuori dal nostro balcone un pezzo di paesaggio eccetera eccetera nel caso specifico e questo è un paesaggio tipico nelle vicinanze di, di casa mia in cui ho scattato una fotografia se volete potete farlo anche dal vivo cioè mettervi di fronte anzi sarebbe la cosa migliore mettervi di fronte al paesaggio o al, allo scorcio che dovete fare e in questo caso io ho scattato una foto perché ehm, la zona dove dovevo effettuare questo eh, diciamo ri, ehm, questo paesaggio eh, era molto impervia e eh, quindi portarmi appresso tutta l'attrezzatura la, la, mi veniva un pochettino più complicato magari gli altri due invece quello dentro casa mia eh, eh, ed eventualmente un altro scorcio che si vede dal balcone li farò eh, direttamente dal vero questo comunque in ogni caso prendetelo sempre come un esercizio perché eh, riportare da una foto eh, nella, nel foglio eh, il soggetto è comunque sempre un esercizio. Se vi viene difficoltoso eventualmente vi quadrettate tutto, eh, magari quadrettoni non troppo piccoli, un pochettino più grossi, eh, e se invece vi sentite pronti penso che ormai dovreste essere nelle condizioni di poter schizzare eh, senza bisogno della quadrettatura nel caso di, ehm, voglio dire, non è che sia proprio riportare la fotografia esattamente così per come nel foglio eh, quindi se magari, che so, questo ramo anziché essere così sarà un pochettino più curvato o, diciamo la chioma dell'albero non sarà tanto larga cioè non sarà larga tanto quant'è sarà un pochettino più stretta un pochettino più larga voglio dire non è che questo crei delle difficoltà enormi nel riportare il paesaggio sul foglio e, insomma fate come meglio credete chiaramente deve, il soggetto deve essere quello che è nella foto e partiamo e, e facciamo queste altre tre tavole Se vi piace il video alla fine potete lasciare un like, se volete rimanere informati iscrivetevi al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook o al mio profilo Instagram. Ciao!